Se dovessi concludere la mia recensione direi in tre secondi che questa scarpa rappresenta l'interpretazione moderna di una scarpa tradizionale. Non mi ricordo chi fosse eh, stato il primo a citare l'espressione copiare con orgoglio, so però che mio figlio, utilizzando un semplice Apple Watch, è riuscito a sfruttare i bigliettini digitali, anche se poi sostanzialmente non li ha utilizzati, ma nella corsa il concetto di intersuola azotata è stata per prima utilizzata dalle Skechers eh, Goran Razor 3, e poi successivamente dalle Brooks ai Pirion Tempo, scarpe che secondo noi sono fondamentalmente il top di gamma per chi cerca una sensazione di contatto al terreno, al tempo stesso una risposta elastica particolarmente efficace. In realtà per il Matusa dentro di noi sappiate che le Vomero 3 nel 2008 in effetti avevano già questo concetto di intersuola in eva azotata ma concetto che all'epoca non prese piede, di conseguenza Nike la, lo sostituì con altre eh, mescole che invece erano al, eh, all'epoca più in voga rispetto a quelle che eh, oggi ritornano sul mercato. Tuttavia per i pochi che hanno avuto la fortuna di utilizzare queste eh, Razor 3 eh, sappiano che invece le eh, ai pier un tempo sono fondamentalmente più spaziose nell'avampiede e di conseguenza sono più adatte a una miriade di podisti amatori che secondo me dovrebbero comprare questo modello anche perché sono davvero la scarpa dal miglior rapporto qualità prezzo e che comunque pur essendo tradizionali hanno secondo me diverse innovazioni che possono essere eh, sicuramente utili per i polizi amatori e per capirlo come al solito veniamo alle specifiche 213 grammi di peso eh, drop 8 31 mm nel tallone 23 mm nell'avampiede scarpa fondamentalmente che nel piede non si sente particolarmente la tomaia secondo l'azienda americana di Seattle è molto eh, elastica in realtà se la provate vedrete che Sicuramente traspirante ma al tempo stesso non è così elastica come altri modelli, ma secondo noi dal punto di vista del podista amatore evoluto e per chi vuole correre velocemente la tomai è fantastica ed è comunque molto traspirante anche perché ci sono dei fori presenti su tutto l'avampiede e secondo noi, come ho già detto, la scarpa vi consente di avere una sensazione di contatto al terreno ma al tempo stesso uno spazio nell'avampiede particolarmente importante dal punto di vista dell'intersuola parliamo di intersuola dna flash intersuola che dal punto di vista intuitivo potrebbe essere davvero morbida e reattiva in realtà è sicuramente un'intersuola che vi consente di correre velocemente la morbidezza si sente soprattutto ad alte velocità ma rispetto ad altre mescole con eva azotata secondo me questa scarpa è eh, più veloce, più reattiva, ma forse un po' meno morbida. A livello di battistrada la eh, suola ha una gomma particolarmente resistente, ma sicuramente molto eh, sottile. Suola che vi consentirà di correre e di avere un grip particolarmente importante se doveste correre su terreni eh, sconnessi, ma al tempo stesso secondo me questa scarpa funziona particolarmente bene in pista e per i lavori veloci applaudiamo l'azienda americana per aver realizzato una scarpa davvero eccellente che vi consentirà di correre velocemente ma anche e soprattutto se siete podisti amatori e voluti avete un peso ottimizzato per lunghi lenti grazie soprattutto al fatto che nella parte posteriore sul tallone Avete una conchiglia particolarmente morbida ma al tempo stesso bloccata e rigida che vi consentirà ovviamente di non avere problemi nella parte finale dei lunghi. Per concludere il discorso relativo alla parte superiore sappiate che la linguetta è particolarmente morbida ma al tempo stesso davvero sottile quindi potrebbe non piacervi sappiate però che questa come ho già detto è l'interpretazione di una scarpa da gara e che Sarebbe effervescente se vi iscriveste al canale anche perché nei prossimi giorni parleremo di eh, parecchie recensioni e di scarpe che sicuramente non avete visto. Nel frattempo io mi bevo un goggio di agua anche perché la coca cola la lascio a Andrea Sofientini. Se dovessi concludere la mia recensione direi in tre secondi che questa scarpa rappresenta l'interpretazione moderna di una scarpa tradizionale e il fatto che sia a contatto con il terreno che abbia un peso sostanzialmente limitato e che al tempo stesso faciliti al meglio le transizioni, provatelo con un Fartlek like Moneghetti, eh, vedrete che questa scarpa, e io la consiglio assolutamente a tutti i podisti amatori evoluti. questa scarpa vi darà fondamentalmente parecchie soddisfazioni. Mi è stato chiesto nei giorni scorsi su Instagram se vale la pena aspettare per la produzione del modello successivo ma il modello successivo come è stato evidenziato dalla presentazione di Brooks ai negozi sarà solamente nel 2022 di conseguenza vi suggerisco metto qua sotto un link ai miei principali retailer vi suggerisco di comprare questo modello ma la recensione non si può concludere soltanto con la mia opinione tecnica fredda e basata sui soli numeri lascio quindi la parola ad Andrea Suffiantini che qualche giorno fa ha uh, parlato di questa scarpa vediamo cosa ci dice non mi arrabbio quando parla male di me anche perché lo fa in maniera scherzosa ad ogni modo se questo video dovesse raggiungere le 5.000 views ho promesso ad Andrea Soffientini che gli regalerò da Epirion Tempo 2 anche perché per aspettare le 3 bisogna davvero aspettare il 2022 nel frattempo voi stay strong keep running io vado a bermi un coffee ci vediamo alla prossima ciao Andrea, buongiorno. Siamo finalmente giunti alla recensione del Hyperion a Tempo di Brooks. Devo soltanto chiederti se preferisci che utilizzi per gli appunti il quaderno nero o il quaderno rosso. Il death note. Che appunti? Tanto ci avrai già scritti, no? Andrea, cosa ne pensi di, di queste scarpe? Allora, ti dico che è un'ottima scarpa per fare i medi. È eh, un'ottima alternativa alle solite scarpe che usiamo per fare i medi, che non ti dirò quali sono, perché sono sicuro che me la farei dopo questa domanda. Ti direi una scarpa ben riuscita. Secondo me ha qualche eh, possibilità di miglioramento, sicuramente, però per come è uscita una gran scarpa. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Sono scarpe per atleti relativamente leggeri e atleti relativamente veloci, ma... Anche no, perché secondo me anche a 4.30 potrebbero dirla loro. E per quale distanze le utilizzeresti? Abbiamo delle domande preimpostate, in effetti. Se io rispondo a quella domanda lì, metto in crisi tutto il sistema. Ma le domande preimpostate ci sono state chieste, addirittura c'è gente che dice scri. Eh racconta di meno, intervistalo di meno, fai più la recensione, fai meno la recensione, perché non parli della calzata, perché non parli di questo? Secondo me adesso abbiamo raggiunto un template abbastanza, tra virgolette, affidabile. Guarda, le domande ho spinto io, perché secondo me almeno riusciamo a fare sempre... Una, cioè raccontare le, le caratteristiche della scarpa. Uh, la storia dietro raccontata da Max uh, la schippo anche io, però no, dai, fondamentalmente ci sta, la, se no sarebbe una roba piattissima che possiamo trovare su internet. E la calzata la, la facciamo sempre, facciamo l'unboxing, la proviamo e diciamo sempre più o meno, se non ci dimentichiamo come, come calza, quindi anzi questa, questa qua ha stesso numero. Eh. Qualcuno la potrebbe prendere di un numero più piccolo, ma solamente se ci deve far legare, secondo me, aperto e chiuso. Per quali distanze le utilizzeresti? Allora, in allenamento direi qualsiasi distanza, quindi dal medio. Sai che ti direi anche un medio maratona, quindi 24-25 km a scendere e le utilizzerei anche sulle ripetute più brevi, quindi anche sui 400 sarebbero top. Le utilizzeresti soltanto in pista oppure anche in, in strada? Ho visto che la, il battistrada è particolarmente interessante. La, la utilizzerei ovunque, guarda, per quello non è un problema, beh non su pista bianca ma perché è il problema della pista bianca per fare i lavori è sempre il solito, comunque se ti scivola al piede sei ferito, eh, quindi la utilizzerei su asfalto e su, su pista sicuramente. Su pista questa qua di Garbagnate è perfetta perché la pista è dura, scarpa morbida direi perfetta. Mi hanno chiesto nei giorni scorsi, dopo aver visto l'unboxing, eh, che differenze questa scarpa ha rispetto alle launch o le launch, che eh, invece avevamo recensito nel passato e che comunque sono in fase di, di declino. Allora, intanto non c'entrano assolutamente niente una con l'altra se non per la marca. Uh, comunque per me queste sono le Hyperion Tempo e le altre le Lounge, quindi Max che fa l'americano inglesizzato. La, la schiuma dell'intersuola è completamente diversa. Uh, L'intersuola è completamente diversa perché questo qua è nettamente più morbida e più reattiva. La tomaia è, è diversa perché questa qua è molto più leggera e sembra traspirante e più racing. Cos'altro avevo detto che era completamente diverso? La risposta col terreno perché questa qua è una scarpa comunque morbida. Quelle di nuova generazione, diciamo invece, la Lounge era una scarpa abbastanza secca che io poi non trovavo neanche così tanto reattiva, al contrario di questa. E cosa ne dici, in effetti, del DNA Flash, che è l'intersuola? Sì, sì, è molto interessante. Uh, è morbida io starò diventando vecchio ma mi piacciono queste A prima mi piacevano davvero le scarpe dure adesso invece sto apprezzando tanto queste scarpe morbide, reattive davvero reattive, perché ai tempi mi ricordo col boost si diceva che era tanto reattivo, invece io non trovavo questa grande reattività invece adesso trovo una scarpa che ti salva la gamba, che secondo me è fondamentale sui lavori, soprattutto per la maratona o comunque lavori lunghi per i 10 e mezzo maratona. Secondo te, Andrea, che scarpe simili ci sono sul mercato? Ah, ecco, allora, simili no, però diciamo che fanno lo stesso lavoro, ti direi eh, le Rincon o le zoom fly di Nike in questo caso. Eh, sono due, quelle due lì sono più, più votate nella corsa di avampiede, questa qua lascia un pochino più libero. Però l'idea è la stessa, comunque, se so di correre di avampiede riesco a sfruttarle meglio e, e ripeto, mi salvano la gamba come le altre due. Forse di più la, la Rincon, perché la, la zoomfly 3 diventava un pochino dura e un pochino pesante a fine allenamento. E invece, cosa ne dici delle sketcher uh, Goran uh, uh, Razor 3? Sono anche loro un un'intersuola azotata. Esatto, loro sono molto simili, però io, Max e pochi altri abbiamo avuto la fortuna di provarle, sì ci somigliano molto però era un, un paragone un po' attirato perché davvero in pochi le abbiamo provate. Speriamo di, eh, di poter collaborare con Sketchers e poi magari anche di eh offrirvi la possibilità di comprarle scontate, adesso si fa fatica a trovarle. Quali sono secondo te i pregi e difetti di, di questa scarpa? Pregi ti dico battistrada super preciso, intersuola super, mi è piaciuta tanto. Anche la, la tomaia è molto bella, molto racing, comunque leggera. Non so quanto veramente traspirante, ma comunque leggera, quindi non mi fa sudare il piede, quindi sono contento. Sicuramente sia nell'intersuola, sia nel battistrada, sia nella tomaia che comunque sono super Ci sono comunque dei miglioramentini da fare Tipo la tomaia forse io la azzarderei ancora un pochino più racing A questo punto ci metterei qualche millimetro in più di, di intersuola che mi piace molto E forse il battistrada a questo punto lo farei o, o più, più racing ancora, quindi meno... Meno intagliato oppure lo intaglierei ancora di più per usarlo davvero ovunque, a questo punto lo potrei usare anche nelle gare in montagna. E se ti dovessi dire che magari con qualche caffè eh, riusciremo anche a comprare le Hyperion Elite 2, cosa ne dici? Il problema sai qual è che i ragazzi ci offrono sempre i caffè, ma dopo le scarpe te le tieni quasi tutte, te, Max, quindi. Non direi credo dire, che, che la assolutamente... prossima volta sai cosa fanno, ci offrono il caffè e dicono questo è per Andrea e questo è per Massimo. Non è politicamente corretto <ride> quello che stai dicendo perché sai che non è così, però cosa ne pensi in effetti di queste Hyperion Elite 2? E, le, le due le dobbiamo provare, le prime le avevamo fatto una scelta di non, noi di redazione di non provarle e vediamo adesso quanti caffè arrivano se arrivano e poi decideremo. Comunque sappiate che Max mi fa correre in pantaloni e in, uh, in, con le calze e basta, senza, senza scarpe praticamente, non mi dà più niente. Non si può avere tutto dalla vita. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.